Eccoci di nuovo in diretta sulle note degli Spence per aprire questa seconda parte dedicata all'approfondimento della cronaca di Roma, provincia, regione Lazio, Davide Dionisi ancora con voi fino alle 11.30. Allora, come anticipato in apertura, siamo in collegamento con eh, l'assessore allo sport, alle politiche giovanili e grandi eventi, eh, Daniele Frongia, che saluto e lui do il benvenuto. Buongiorno, assessore. Buongiorno, grazie. Buongiorno e bentornato ai microfoni della Radio Vaticana. Tanti grandi eventi sportivi previsti per, per Roma, però io inizierei ad accendere i riflettori sulla Formula E. Sì, ci siamo, abbiamo approvato la delibera, ci sono alcuni passi amministrativi ancora da compiere, abbiamo incontrato i vertici del, dell'organizzazione proponente e stiamo andando in maniera spedita, visto che già dalla primavera prossima avremo la prima competizione all'Euro. Ecco, come si svolgerà? Avete già idea come organizzare questo, questo evento? Intanto, Assessore, dica a lei, magari ai nostri radioascoltatori che non conoscono, non sono del settore, non sono addetti ai lavori, magari che cos'è la Formula E? Lo lascio, lo lascio a lei la parola per spiegarlo. Possiamo pensare a una Formula 1 con vetture però completamente... l'agonistico è esattamente lo stesso tra l'altro chi l'ha seguita a Monte Carlo prima anche a Londra in moltissime città importanti in Europa e nel mondo devo dire molto avvincente eh, di certo c'è che eh, coinvolge moltissimi turisti appassionati quindi ricadute eh, positive sulla città e nel caso nostro, nel caso nostro anche ricadute concrete e tangibili per tutti i cittadini da subito visto che D'accordo con Eurespia e con lo sponsor. Ci saranno anche lo sponsor che è Eni, Enel, ci saranno del, degli investimenti eh, sul territorio, sia sul nono municipio, cioè quindi sia sull'Euro che sul resto della città, in termini con elettriche e di altri investimenti. Ovvio che avrà una, sarà un circuito, diciamo, sia fisico anche virtuoso per tutti i romani, che magari eh, saranno invogliati in qualche modo a provare che no, la, chi ancora non ha una familiarità con, con il mezzo elettrico, non solo in quella importante fetta di Roma. Il circuito, l'Eur, Assessore, quindi più o meno eh, quanti chilometri interesserà? Ah, qualche chilometro, sotto i quattro circa, mm. il, eh, il, tragitto, il percorso è in fase di definizione, in grosso modo ci siamo, verrà anche rifatta... Eh, verrà rifatto parte del manto stradale che quindi per un giorno circa, uno o due giorni servirà per la competizione ma i restanti giorni dell'anno rimarrà a beneficio di noi tutti i romani che quelle strade eh, un po' dissestate le conosciamo e questa è una bella notizia soprattutto per, per le persone che eh, comunque l'Euro è in quartiere è una zona di Roma molto, molto importante Assessore... Sì. Non c'è solo la formula E, ovviamente, ma ehm, le iniziative sportive in cantiere sono eh, diverse per quanto riguarda eh, Roma Capitale. Eh, per l'estate avete ideato un programma, un progetto, anche perché chiuse le scuole, magari con eh, i ragazzi, è molto più difficile gestire questa situazione. Eh, so che insomma ci sono diverse iniziative in corso, però do a lei la parola. per. Sì, ci sono negli impianti sportivi, stiamo organizzando qualche cosa. Già per la notte della musica alcuni pianti, pianti sportivi sono detti disponibili, stanno organizzando parte del programma. Mm. E avremo poi una notte bianca dello sport eh, a settembre. A settembre abbiamo sempre l'importantissima, per noi importantissima, maratona, mezza maratona alla Via si organizza insieme alla Santa Sede e alla, alla Fidal. E nel mentre dobbiamo dire che è appena partito l'Educamp del CONI Lazio, con il quale, però, stavolta questa grande novità collabora anche Roma Capitale. E quindi, cosa faremo noi? Riusciremo a portare lì 100 eh, ragazzi, 100 ragazze che vengono da famiglie con fragilità. E eh, grazie alla nostra collaborazione, non li faremo pagare nulla. È un bellissimo centro estivo perché con gli istruttori federali sarà possibile praticare praticamente qualsiasi tipo di sport. Certo. questa Ostia, nello stadio ah. comunale di Ostia. Ok. Bene, anche perché un occhio al sociale è importante soprattutto per le persone che eh, non hanno magari la possibilità di, di accedere a impianti o di essere assistiti anche da personale qualificato. Benissimo, allora eh, Assessore noi la ringraziamo ovviamente sempre per gli aggiornamenti puntuali, poi eh, torneremo sicuramente a parlare di sport, di, ehm, di giovani e di tutte le, inizi le iniziative di Roma Capitale, eh, perché comunque a noi sta particolarmente a cuore il settore. Grazie davvero per il suo intervento. Grazie. A presto, allora. Grazie, buona giornata e buon lavoro.